Ciao a tutti carissimi amici, e grazie per essere qui e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi del costo del permesso di soggiorno. Negli ultimi mesi ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda l'importo del rinnovo e della richiesta del permesso di soggiorno e la carta soggiorno moltissime persone eh, purtroppo no, si sono trovate a non capire quanto esattamente dovevano pagare perché poi ci sono state anche varie modifiche sui prezzi eh, da inserire sui bollettini del, del kit postale insomma tanti venivano da me e mi dicevano scusami ma quanto è che dovevo pagare per fare la richiesta del permesso di soggiorno o quanto devo pagare per fare l'inserimento di un figlio o quanto devo pagare sul bollettino per fare la richiesta della carta soggiorno insomma c'è stato una specie di caos provvisorio per quanto riguarda questo tipo di informazione perché i prezzi poi sono, vari eh, sono variati per, per qualche mese insomma. adesso eh, vorrei darvi un'informazione più o meno completa per quanto, per quanto riguarda i prezzi quanto dovete pagare per ogni tipo di permesso di soggiorno per rinnovo, per richiesta, per minorenni, eccetera, eccetera. Di seguito troverete una tabella con tutte le informazioni necessarie, seguite bene con attenzione fino alla fine del video e soprattutto se dovete comunque a breve fare la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno state molto attenti agli importi. Ci vediamo presto, ciao!